Io ho incominciato l'8 settembre a, a sapere un po' eh, dove c'erano i compagni, da, eh, intanto ad avvisarli che li andavano già a restare di nuovo. Allora, ad esempio, eh, Felice da Puglianello eh, mi ha mandato qualcuno a dire, vai dal Feoviani a dire che... E siamo già eh, diciamo nel, eh, nella lista dove ci vengono a, a restare ancora e poi guidoni, quello di Scampate e tutti, tutti più o meno quelli lì io intanto andavo a avvisare quelli lì poi dopo quelli lì si sono trovati tutti sono trovati tutti a Scampate là da Chico, Eccoci da Catellano eh, diciamo che io poi a questa riunione eh, ho fatto parte, sì e no, mm -hmm. perché sono andata là, che mi hanno chiamato là, eh, però dopo mi hanno mandato anche, cioè loro hanno fatto la riunione per designare a ognuno il proprio posto, perché erano poi diventati tutti dei, eh, diciamo, dei dirigenti. Eh, mi hanno mandato qui in centro a fare le spese, a comprare gli occhiali, gli, i berretti, eh, tante cose, per camuffarsi un po', per potersi poi spostare di là, vabbè che si spostavano di cera, ma anche... e dopo ognuno è stato designato il proprio posto. E poi di lì, diciamo che qualcuno ha incominciato ad andare in montagna, ma in montagna ancora non c'era niente di pronto andavamo del, dalle famiglie che erano anche già delle famiglie che sapevamo che erano degli antifascisti, che erano eh, contro la guerra. Andavamo da queste famiglie, prima di tutto c'erano già dei militari che erano riusciti a scappare e li indirizzavamo ad andare in montagna. E, e poi... Eh, si raccoglieva questa roba che io, ad esempio, eh, i vestiti, eh, i viveri, io li portavo a Roncolo e li portavo da Torreggiani mm -hmm. che poi lui, di lì, partivano e andavano in matà. E più o meno, nell'inverno, abbiamo fatto sempre queste cose. Cioè, eh, raccoglievamo, preparavamo la gente preparavamo le donne per avere delle case di latitanza da poter prendere eh, per una notte eh, qualcuno che non sapeva dove andare prima di mandarlo in montagna cioè, abbiamo fatto più o meno sempre queste cose eh, qualcuno eh, già era organizzato, portavamo degli ordini eh, Qualcuna era, era organizzata anche per fare altre cose, ma io come, come lavoro militare più o meno eh, lo facevo in quel modo lì, solo per il sostegno dei, dei ragazzi che c'era in montagna, di quelli che si dovevano nascondere e tutte queste cose qui, la propaganda che distribuivamo eh, volantini, di queste cose che delle volte clandestinamente li andavamo a mettere di sera da una parte e dall'altra e poi pian piano arrivò che c'erano già gli scioperi, erano già incominciati gli scioperi contro la guerra, eccetera, e abbiamo preparato, ci siamo preparati per lo sciopero del primo marzo.